la città di Stoccolma a comprare la città di Stoccolma una storia di Samuele Rodari Gianni Rodari scusa una storia di Emanuele Rodari Gianni Rodari con illustrazioni di Barbara Cantini oh, no. preferisco le storie che finiscono con un punto interrogativo così uno per rispondere deve inventarsi qualche cosa Al mercato di Gavirate capitano certi ometti che vendono di tutto e più bravi di loro a vendere non si sa dove andarli a trovare. Un venerdì capitò un ometto che vendeva strane cose. Il Monte Bianco, l'Oceano Indiano, i mari della Luna e aveva una magnifica parlantina e dopo un'ora gli era rimasta solo la città di Stoccolma la comprò un barbiere in cambio di un taglio di capelli con frizione. Il barbiere inchiodò tra due specchi il certificato che diceva «proprietario della città di Stoccolma» e lo mostrava orgoglioso a tutti i clienti rispondendo a tutte le loro domande. Sì, è una città della Svezia, anzi, ne è la capitale. Ha quasi un milione di abitanti, naturalmente sono tutti miei. Sì, sì, sì, sì, c'è anche il mare, si capisce, ma non so chi ne sia il proprietario. Il barbiere, un poco alla volta, mise da parte i soldi e l'anno scorso andò in Svezia a visitare la sua proprietà. La città di Stoccolma gli parve meravigliosa eh, e gli svedesi gentilissimi. Loro non capivano una parola di quello che diceva lui e lui non capiva mezza parola di quello che gli rispondevano. Io sono il padrone della città, lo sapete o no? Ve l'hanno fatto il comunicato? Gli svedesi sorridevano e dicevano di sì perché non capivano ma erano gentili e il barbiere si fregava le mani tutto contento. Buah, una città simile per un taglio di capelli e una frizione l'ho proprio pagata a buon mercato e invece si sbagliava e l'aveva pagata pure troppo perché ogni bambino che viene in questo mondo il mondo intero è tutto suo e non deve pagarlo nemmeno un soldo deve soltanto rimboccarsi le maniche allungare le mani e prenderselo.